Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi io e Micorso torniamo a parlare di Giappone e cucina. Vi facciamo vedere come si prepara l'Uramaki, Per intenderci, è quel rotolo di riso con riso fuori e alga dentro. Non è proprio una preparazione giapponese, nel senso che nasce in California negli anni 70 per venire incontro alle esigenze degli americani, ma a noi piace tanto, sì. E oggi lo prepariamo con salmone e avocado. Per quanto riguarda la cottura del riso e il condimento, Trovate i link nelle infobox. A Micorso mi faceva presente che se comprate il pesce, qualunque tipo di pesce, per farvi il sushi a casa, eh, è meglio se lo mettete nel freezer almeno 72 ore prima, per mettervi al sicuro da eventuali batteri. Per oggi è tutto, mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate il like, iscrivetevi al canale, condividete sui social, io Micorso, ti auguriamo itadakimasu!